essere un po' difficili da acchiappare per molti quindi non vi vergognate se ho usato una forchetta è difficile anche per me basta oh, wow. oh no ci buonissimo buonissimo oh, oh madre, buonissimo. Madre, madre, buonissimo. ciao a tutti sono Anze di My Cultures e oggi prepareremo insieme pollo brazzato in salsa di soia con la nostra insegnante Buonasera, sono Ria Oh, Grazie O'nele è un po' di città Oggi prepareremo pollo brazzato in salsa di soia che in coreano e è stato in韓国 di che ci sono chiesto di fare un po' di questo piatto di solito si mangia insieme agli amici quando si ha una festicciola oppure qualche evento speciale. Adesso vedremo gli ingredienti, quello più importante è ovviamente il pollo, carne bianca, la cipolla un cucchiaio di cucchiaio, peperoncino sia rosso che verde, ceppa il porro, ci il tango, carota, cambia, patate, più cubovo, funghi citate, sale tocchina, gnocchi di riso, sale taglia, spaghetti di soia, ripu basso, vino bianco da cucina, canzone, salsa di soia, panna sola, zucchero di canna, 참기름, 올리브 오일 세 스야나 그리고 토케 세레비세야나 다진 마늘 알리오 디나토 그리고 여기 있는 마솔이랑 후추는 이 닭고기를 삶을 때 조금 넣어서 끓여요. E invece qui c'è sempre del vino bianco da cucina e del useremo per condire E prima di tutto metteremo a mollo nell'acqua i gnocchi di riso e gli spaghetti di soia per 30 minuti rame, capoglie nel fuccio a masso e adesso prepareremo un po' di pollo e lo metteremo dentro l'acqua insieme al vino da cucina e al bere e lo faremo bollire per pochissimo, giusto 5 minuti. Una volta che il pollo è pronto e non è più rosa, potete toglierlo. e Adesso taglieremo le verdure, la carota, le patate e la cipolla verranno tagliate a cubetti. Tagliamo il gambo dei cubetti e tagliamo anche questi. 파프레치 파는 두 가지 종류로 썰어 하나는 아주 얇고 조그맣게 썰어 주고 하나는 조금 크고 어슷하게 썰어 이 거예요. 디 페리 멜체 베라 탈라토 인 due modi diversi. uno sarà diagonalmente a fettine e un altro invece in pezzi abbastanza grandi. I tè sus deve Adesso prepareremo la salsa. Iniziamo mettendo un bicchiere d'acqua, dopodiché aggiungiamo la salsa di soia, il vino da cucina, l'aglio tritato, lo zucchero di canna e mischiamo bene in modo che si sciolga anche l'aglio. Dopo aver lavato per bene il pollo e aver tolto tutti i residui del brodo, lo mischieremo insieme al sugo che abbiamo preparato prima e lo cucineremo in modella. Mi raccomando, fate in modo di coprire tutti i pezzi di pollo con la salsa. Per non sprecare neanche un po' di salsa, visto che dobbiamo aggiungere nell'acqua, mettiamola nella ciotola dove c'era la salsa e poi aggiungiamo al resto. <totipo> e anni mi erano buoni, erano tare tate, giusto? Iniziamo. Iniziamo. abbiamo Iniziamo. Iniziamo. 이렇게 보글보글 볶을 끓기 시작하면 양파랑 감자랑 당근을 넣어 줄 거예요. Quando inizia a bollire per bene, aggiungeremo le patate le carote e le cipolle che abbiamo tagliato prima. 감자랑 양파랑 당근이 조금 익었으면 떡이랑 당면을 넣어 줄 건데요. 당면은 가위로 잘라서 넣어 줄게요. Mentre le carote, le patate e le cipolle stanno bollendo, Togliamo dall'acqua i gnocchi di riso e gli spaghetti di soia e tagliamo a metà gli spaghetti di soia, dato che di solito vengono venduti molto lunghi. Una volta che i gnocchi di riso sono si sono ammorbiditi, vuol dire che sono pronti. Una volta che i gnocchi di riso sono pronti, possiamo aggiungere i funghi. 버섯은 길게 끓일 필요는 없고요, 한 1분에서 2분 정도만 끓여주시면 됩니다. 이 굽기 non ci metteranno tanto ad essere pronti, di solito 1분, 2, non di più. E come prossima cosa aggiungeremo l'olio di seta. aggiungiamo il peperoncino e ciò che resta del forno che abbiamo tagliato prima di pace una grupa e pure aggiungiamo a manzo e come ultimo tocco aggiungiamo dei semini di seta Il ma non so più Questo conclude la nostra ricetta di pollo brasato in salsa di soia. <sussurra> <sussurra> proviamo, proviamo. Sembra è che pavirà, buono, ma non ho mai Di solito in Corea si mangia con un po' di riso ed è il modo più buono, diciamo, di mangiarlo. Oh, wow. <susurra> Basta. Nonostante nella ricetta ci sia un sacco di zucchero, alla fine non si sente tanto, si sente molto di più la salsa di soia, perché ha un sapore molto molto forte. Però secondo me è un piatto che piace a tutti, perché non è troppo piccante come alcuni piatti coreani, ma non è neanche troppo dolce come altri piatti. E alcuni di questi ingredienti potrebbero essere un po' più difficili da trovare nei supermercati normali, però se andate a cercare nei supermercati di cibo asiatico di sicuro li troverete. Buonissimo! Buonissimo! Oh, guarda, guarda! Non ce <ride> Questi potrebbero essere un po' difficili da acchiappare per molti, quindi non vi vergognate se ho usato una forchetta, è difficile anche per me. <ride> mm. <ride> 오늘은 찜닭을 만들어봤는데요 여기까지 시청해주신 여러분 정말 감사합니다 다들 저녁식사에 혹시나 친구들을 초대했다면 한 번쯤은 꼭 요거 만들어보시길 추천드릴게요 에 con questo se conclude la nostra ricetta di oggi Mi raccomando se avete un parto, una festa e volete provare qualche nuova ricetta Provate questa! e se va bene o anche se va male commentate sotto e fateci sapere com'è andata se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete mi piace, iscrivetevi e ci vediamo la prossima volta ciao ciao, ciao, ciao.